Posso fare il tatuaggio? Adesso? Per andare a scuola? Ma in un punto dove non si vede però eh Senti Anastasia, ma non ti sembra che ci sia qualcosa in questa casa Che mm, sia meglio che non ci sia più in questo periodo dell'anno? No? Secondo te è tutto nella norma ancora? Proviamo no. mm, a dare un'occhiata di qua? Ma Abbiamo ancora l'albero di Natale, Anastasia, guardate un po' ragazzi, non abbiamo ancora disfatto l'albero di Natale Senti, quando torniamo a casa lo disfiamo oggi? Guarda. Vuoi fare il tatuaggio? Sì oh. Fino. Basta? Fino ancora? Sì, per non vedere Andiamo uscito? e eh no perché qui è tutto sollevato devi abbassare così mi sembri un po troppo bagnata Beh, aspetta, secondo me adesso è uscito, prova a vedere hai visto? wow vediamo fa vedere che cos'è questo che cos'è un cerotto? <ride> ah un ranocchio baby shark sì. ah ma ce ne sono due, ce n'è uno anche a fiacco di sì. baby shark ma è cioè, bellissimo io no, l'ho portato baby perché venite vi faccio vedere allora, ci sono questi. Noi abbiamo trovato questo. Ok. E, e questo è quello speciale. Ah, Baby Shark è speciale sì, con la mamma. Ah, la figlio. famiglia. Ok. Pomeriggio. Allora, come dicevo, oggi pomeriggio, quando torniamo a casa, cosa disfiamo? La valigia. La valigia? Sì, è ah, vero, è sì, sì, vero. No, effettivamente, davvero. secondo me dobbiamo disfare anche la valigia ancora. eh O la teniamo pronta per il prossimo viaggio. Povero Gasper. Buongiorno, amore. Io e Anastasia abbiamo deciso che oggi credo sia giunto il momento di togliere cosa? L'albero Oh brava, mi sembra un po' esagerato avere ancora l'albero di Natale, che dici? Uh -huh. Quindi quando tornate da scuola lo togliamo, va bene? Per ora buona scuola Sei già rovinato? Eh vabbè è normale è Un bacino anche giubato. da Gasper Mm, dal nostro cucciolotto Gasper cuccioline, cuccioline, buona scuola anche a voi Six and a half hours later. ciao ragazzi scusate questo cappellino super brutto ma sono appena uscita dalla piscina e ahimè mi ha chiamato la scuola di Anastasia per ben tre volte quindi ho trovato tre chiamate perse dalla scuola di Vanessa e Anastasia, mi sono anche spaventata parecchio ma niente, Anastasia non si sente bene ha mal di testa, qualche linea di febbre e hanno contattato quindi mia madre per andarla a prendere andiamo subito da nonna Elisa a vedere che cos'ha Anastasia ecco amore, ciao. ciao come stai? ciao, ciao. nonna Elisa ciao ciao vai, vai cos'è successo? Ciao, adesso bello. me lo racconti allora ok? tutto bene? sì sta bene? sta bene ciao amore mi sono preoccupata tantissimo amore sai perché? perché sono uscita dalla piscina ho guardato il cellulare e ho trovato tre chiamate perse dalla tua scuola e pensavo che una di voi due si fosse fatta male cosa hai avuto? mal di pancia amore? dovevi andare in bagno vero eh per quello ma la febbre ce l'hai adesso andiamo a casa che ti controllo bene bene va bene ah ma sei già all'opera sei appena tornato e stai già giocando a un videogame allora ascolta amore io ho bisogno di sentirti un attimo e di capire come stai eh puoi fermarti un secondo No, dai amore dai fermati un attimo Amore, amore, guarda cosa ti ho comprato La tua fruttina che ti piaceva tanto, te lo ricordi? Sei contenta? Sì Come ti senti? Non sono riuscita ancora a capire come stai Staccati un attimo da questo tablet perché altrimenti la mamma te lo toglie Fammi sentire Allora, non sei freschissima ma nemmeno tanto calda Eh? Prima in macchina avevi gli occhietti lucidi Fammi vedere gli occhietti adesso Sono ancora lucidi Quindi stasera proviamo la febbre Va bene? Uh -huh. Tra poco andiamo a prendere la vanessina a scuola E iniziamo a disfare l'albero Perché tra poco è carnevale noi abbiamo ancora l'albero di Natale E poi di a Pasqua ce l'abbiamo ancora eh, E attacchiamo le uova di Pasqua uh -huh. Sull'albero sì, Siamo dì, dì, dì. un po' esagerati eh? Però non ti voglio vedere tutto il giorno attaccata lì eh? Ti capi? amore? dove sei? Ani, dobbiamo andare a prendere Vanessa, dove sei? Oddio. Oddio, mi è sparita la bambina. Ani. dove sei? Lì, qui. Ma hai ancora il graniule? Toglilo. No. Perché? Toglilo, amore, toglilo così metti la felpina. Ciao, Gaspirino. Vai, cucciola sta uscendo la mano. Eh. Andiamo Cosa fa? Amore. Mm. Che Sì, mm, ti voglio tanto bene Amore Guardate un saluta, ciao Stava dormendo però, <ride> guardatelo Ha gli occhietti più, <ride> lascia dormire Che si riposa, dai profumo so. profuma sì, andiamo Ani dai Siamo fuori dalla scuola che aspettiamo Vanessina Mi manca sempre una bambina Ma è possibile che questa bambina Sparisce come non mai? <ride> La intravedo, la intravedo, la intravedo, la intravedo. Ma perché ti nascondi sempre, Anastasia? Ciao. <ride> allora, cuccioline, e cucciolini. Anastasia vuole scendere, sta piovendo, non abbiamo l'ombrello e non ha messo il cappello. Secondo voi, dopo che è uscita da scuola con mal di testa e mal di pancia, vi sembra corretto che scenda sotto la pioggia? Scrivetecelo nei commenti fammi sentire questo nasino ce l'hai tappato? è il nasino tappato? io non voglio che ti viene la febbre sai? e non mi toccare che mi fai sballare tutto il video come ti senti? tu ti senti bene? che cos'hai? parla che non sei muta <ride> eh. <ride> ciao amore buon tornata. ma lo sai che lei è uscita stamattina? no stamattina verso le due penso È okay. eh, perché non stava bene non vedi che non c'è lo zaino? E poi era già fuori Che solitamente non succede mai Praticamente ero in piscina che facevo ginnastica Quando finisco, ho finito Sono andata nello spogliatoio, ho preso il telefono Mi sono trovata tre chiamate perse dalla vostra scuola E non sapevo se era per te o per lei E poi mi hanno detto che era per lei, l'aveva presa non Elisa Ma Aveva mal di testa, mal di pancia E poi se non ho capito male 36 e 7 di febbre Per adesso sta bene Speriamo che non gli arrivi la febbre alta Allora tesoro, dobbiamo disfare questo benedetto albero di Natale tu dovresti studiare storia e matematica perché avete la verifica allora domani? Ve la fa fare la supplente? Sì. E eh, va bene, dai, andiamo a casa e mi fai merenda, ok? Mm -hmm. Hai fame? Mm -hmm. Cosa vuoi per merenda? Crepe. Ma... Ma se stai mangiando questi? Hai già fatto anche merenda crepe. prima con la frutta? Crepe, crepe, crepe, crepe, crepe. Sempre crepe? sempre solo crepe ma faccio le crepe così bene che volete sempre le crepe faccio le crepe e poi iniziamo a smontare l'albero però eh e storia la studiamo più tardi Vane cosa anche tu? tu devi studiare allora finiamo questa crepe giornaliera anche oggi crepe alla nutella che poi iniziamo a ritirare l'albero ok Vane va bene? Finiamo la trap, io adesso cerco di recuperare qualche cartone per mettere dentro le palline, va bene? One eternity later. Allora, visto che non mi hai ascoltato né tu né quella lì, che è tutto il giorno attaccata all'iPad, cambio programma. Cambio programma, adesso studiamo e stasera dopo cena, se faremo in tempo, distiamo l'albero, ok? No. Dai, Vanessa, no. dobbiamo studiare dobbiamo studiare storia e ripassare le frazioni che domani la verifica sono le 6 di sera e se non le facciamo adesso Vanessa non le facciamo più no. dai Sì, vai a prendere il quaderno che ti serve buon che cosa devo se... prenderti? ecco dai fai vedere che sei capace a prendere i quaderni su che non devo fare tutto io E tu non dormire che ieri pomeriggio ti sei addormentata fino alle 8 di sera Alzati Ah hai portato a casa lo yogurt? Non l'hai mangiato perché avevi mal di pancia? Ti è passato il mal di pancia e il mal di testa? Meno male così domani vai a scuola Cosa? Cosa? Non ce l'hai? E allora se non ce l'hai non lo possiamo fare glielo diciamo alla maestra domani. Te... Ma ho detto per domani. E eh, vabbè, ma se l'hai lasciato a scuola non se n'è ne accorto nessuno. Io lasciato... Fa niente. Sì. Amore, stai tranquilla, tu sei uscita da scuola perché non stavi bene, la maestra si sarà accorta che il tuo quaderno era sul banco, sotto il banco, domani te lo consegni e lo facciamo, d'accordo? Okay. Non c'è nessun problema. Domani quando andiamo a scuola le notizie. Sì. Io lo dico alla maestra quando ti porto su, va bene? Chiunque maestra ci sia io glielo dirò Vane, ascoltami Alzati, prendi storia e studiamo Che studiamo insieme e ci mettiamo un attimo oh. bene. Dai, alzati mi Giuro non ci credo Stai ancora mangiando? Allora da domani tu esci in, pa in pausa pranzo e vieni a casa a mangiare Così quando torni a casa alle 5 non mi divori tutta la dispensa Perché non esiste che io pago una mensa e tu torni a casa super affamata eh, o hai il verme solitario che è un problema Oppure non mangi niente a scuola Allora ascoltami bene Ascoltami bene Io vado su un attimo a fare una cosa Poi scendo e studiamo Subito D'accordo? Allora stai studiando? Sì? Mm. cosa c'è? Cosa <ride> c'è? Perché ridi? Hai sempre quello delle nevi Sembro quello delle nevi? Ma che cosa hai fatto? Ho messo una maschera antistress per il viso, perché tu mi stressi dalla mattina alla sera, tutti i giorni, non vuoi studiare, non, non vuoi non studiare, non io ti bello. devo rincorrere? Sì, che è vero, Vanessa? Non non sì, non sincera, è vero, per farti fare i compiti, sì. arriviamo sempre alle 8 di sera. Comunque, hai iniziato a studiare? Visto che ti? 4 e qua hai già studiato tutto? Eh, no. Mm. E <ride> allora dai, studiamo insieme. Posso fare anche la maschera Ass così, così? No, sono maschere per adulti No, io ci sì. No, sì. sono maschere per adulti Ai bambini queste maschere non fanno bene Perché e non le, le compri? Perché non le trovo Se usi questa maschera rischi che ti viene una fortissima allergia in viso Ok? Dai, studiamo Allora, dai, leggiamo un po' Gitti. Era adatta all'agricoltura alla poi mamma fai mia, Maria certo non, non è che sei a scuola vai in bagno ma torna subito sì, non eh. ci ok vai in bagno e torna subito ok? si sì. a Tuscia si sì, ingrandì e divenne la capitale di un grande impero ci ha messo poco e se mi becca una ammazza gli titi entrarono in contatto con molti popoli praticamente sto studiando io sono passati 10 minuti e Vanessa non è ancora tornata Ani ma hai visto Vanessa? No. perché è andata in bagno e non è più tornata l'hai vista passare? no mi raccomando tu continua a stare attaccata all'ipad eh adesso vedi ti metto in castigo no adesso veramente appena la becco voglio proprio capire che cosa sta facendo un'ora in bagno Vanessa, ma cosa hai fatto? Vanessa, cosa hai fatto? Ti avevo detto di non metterla, ma sei matta? Togliti immediatamente questa crema, ma perché l'hai messa? Eh, ma ero curiosa. Ma ho capito, Vanessa, ma queste cose non si fanno, non sono adatte per bambini, sono per pelli mature. Lo sai che adesso ti può venire un'allergia e ti si può gonfiare tutta la faccia? Mamma, scusa. Eh scusa, toglitela immediatamente, toglila immediatamente. Ti vedo la pelle rossissima io. Fatti vedere. No, non mi sembra che tu sia arrossita. Come ti senti? Bene. Ti senti bene? È anche una bella pelle lucida, dai. Ok, andiamo a finire di studiare, dai. In il popolo dei millenni. I Titti a contatto con un tipo Fluido. Oddio, Vanessa, ma che cos'hai? Sei tutta rossa in faccia, mamma mia, ma sei bordeaux, ma Vanessa, ma riesci, riesci a respirare? Sì, mamma, riesco a respirare, però mi brude tutto Ma ci credo, Vanessa, che ti brude tutto, hai avuto una reazione allergica Ascolta, devo darti subito l'antistaminico, lo vado a prendere, eh 4 e 5, ok. Prendi. È schifo. Eh sì, lo so, è amaro. Mamma mia, Vanessa, sei bruciata in faccia. Ma ti brucia, ti prude, ti brucia. Non ti brucia. Riesci a respirare bene? Ascoltami, ascoltami benissimo, Vanessa. Se accusi la minima sensazione che ti manca il respiro, mi devi avvisare subito. Ok, Vane, adesso chiamo la dottoressa e le chiedo cosa devo fare. Dottoressa, sì, buonasera, chiedo scusa per l'orario, sono la mamma di Vanessa Senta, ehm, Vanessa ha usato una maschera per il viso mia eh, E adesso è completamente rossa in faccia delle macchie sulla fronte, sulle guance, sotto il mento Sì, io l'ho già dato, ho dato l'antistaminico E eh sì, infatti, infatti, quello che ho detto anch'io, che se dovesse non, re, non riuscire a respirare bene è di avvisarmi Va bene dottoressa, la ringrazio le chiedo ancora scusa per averla contattata a quest'ora, ehm, se non dovessero esserci degli sviluppi ci risentiamo eventualmente domani mattina e le dico come sta, in caso contrario la dovrò richiamare, grazie, grazie mille. Mamma che cosa ti ha detto? Niente Vanessa, mi ha detto di prendere l'antistaminico che abbiamo già preso e di sperare che tu non ti aggravi Perché se ti aggravi potrebbe essere che non riesci più a respirare e bisogna correre, correre in pronto soccorso, ok? Ma posso andare un pochino a sciacquare con acqua fresca? Certo che puoi amore, vai vai, vai a sciacquarti così ti rinfreschi un attimino, ok? Sì. Mamma mia che faccia che hai Vuoi che vengo con te? Posso andare a riposare un po'. Certo amore, vai a riposarti, intanto hai già studiato, vai! Hours later. Vane! Vane! Guarda che tardi, Vane! Oh! Come stai? Sai che ti è sparito tutto, amore? Non hai più niente? Non male! Come stai tu? Ti senti bene? Svegliati Vanessa, perché non hai ancora cenato e bisogna cenare e lavarsi e andare a dormire! ti senti bene ti prude ancora la faccia Eh? no ok meno male dai sollevati che andiamo dai devi mangiare vanessa ehi hey, ciao hai visto che tua sorella sta bene tu ti sei messa in pigiama bravo amore tua sorella sta bene è passato tutto quindi possiamo cenare farci una doccina ma tu sei già in pigiama <ride> Eh, però te la dovevi fare adesso la facciamo un secondo no. va bene dai buonanotte e non usate mai i prodotti di mamma e papà